Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un video assurdo, eh, un video eh, sicuramente inutile, ma assurdo. Eh, un video di quelli che non siete normalmente abituati a vedere qua sul mio canale, anche se è strettamente collegato a quello che normalmente porto qua sul mio canale. Eh, vi dico solo che il tutto si svolgerà qua. Questa sarà la location del video. Eh, ragazzi preparatevi a una cosa veramente pazzesca l'unica pecca sarà la luce perché essendoci tanta luce non riuscirò a trasmettervi attraverso le videocamere eh, quello che succederà invece a essere qua e vedere tutto in live ecco questa è l'unica pecca che mi spiace ragazzi ma c'è troppa luce per poter far rendere la telecamera per quello che realmente è stando appunto qua eh, direttamente dove sono io Però, ragazzi, accontentatevi perché se secondo me comunque è il concetto che è veramente pazzesco eh, e io ovviamente me lo gusterò fino in fondo perché sono qua a voi un pochino meno perché la luce è davvero troppo fastidiosa però detto tutto questo adesso è ora di iniziare questo video assurdo quindi iniziamo la preparazione Tavolino dell'IKEA da 9,90 che viene sempre buono in tantissime situazioni. Direi che sta venendo tutto benissimo, probabilmente il più l'abbiamo fatto, ma c'è ancora qualcosina da fare. Procediamo. Perfetto, non ci resta che installare l'Apple TV Perfetto, un altro accessorio l'abbiamo posizionato, adesso non ci resta che attaccare le spine. Allora, ci siamo quasi ragazzi, eh, facciamo la prova tv. Andiamo ad accenderla, ok, si sta accendendo, l'Apple TV si è accesa anche lei, c'è il piccolo led acceso, infatti siamo nella schermata dell'Apple TV, ma adesso cosa manca? Manca l'accessorio principale, quindi adesso vado a prenderlo. Perfetto, ci siamo, ecco l'accessorio principale, no, mi manca un altro particolare, aspettate che vado a prenderlo. ecco che ho preso l'accessorio mancante senza di questo ragazzi non si poteva fare questo video assolutamente no quindi andiamo a posizionarlo perfetto perfetto accessorio indispensabile posizionato e ragazzi ormai ci siamo penso che ormai avete capito cosa sto per fare eh, ve l'ho detto un video inutilissimo ma secondo me tanto tanto incredibile quindi procediamo andiamo ad accendere lui il piccolo dji mini 2 in attesa dell'uscita del mini 3 e adesso non ci resta che posizionarlo sul landing ci siamo adesso state per vedere qualcosa secondo me di veramente unico eh, inutile ma unico allora televisione accesa abbiamo detto con Apple TV dji dji mini 2 pronto al landing lì dietro di me poltrona super comoda eh, di quelle veramente relax quindi televisore 47 pollici eh, e ragazzi adesso inizia la parte divertente del video quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo far comunicare lo smartphone con l'apple tv quindi per fare questo basterà entrare nelle impostazioni, andare in duplica schermo, ecco Apple TV rilevata e ragazzi dovrebbe apparire il mio telefono ed eccolo qua. Quindi a questo punto non ci resta che entrare nella DJI Fly e voilà ragazzi quello che sta inquadrando guardate i miei piedi. <ride> quello che sta inquadrando il DJI Mini 2 lo vedo nella televisione a 47 pollici ragazzi fantastico fantastico sono emozionato allora detto questo direi che è il momento di decollare quindi piloterò il drone senza guardare lo smartphone comunque l'avrò a vista infatti sarebbe stato molto più semplice farlo stando sul divano con la televisione davanti già montata quindi senza fare niente e il drone fuori eh, di casa però ovviamente il drone non sarebbe stato a vista quindi sarebbe stata una cosa un po' fuori dalle regole mentre fatto così il drone sarà a vista quindi a questo punto non ci resta che decollare facciamo partire la registrazione video avevo già fatto un video così Probabilmente tre anni fa cioè avevo ancora eh, l'Air prima versione, eh, però l'avevo fatto stando in casa, l avevo fatto una cosa molto easy. Questa volta invece ho cercato di fare qualcosa di più eh, impegnativo, qualcosa ancora di più eh, divertente, anche se ovviamente è qualcosa di affascinante, anche se inutilissimo, ripeto, inutilissimo. Quindi diamo il via al decollo automatico, take off, ed ecco qua il mini 2 e la cosa bella che l'audio si sente nella televisione cioè quando parla la DJI Fly perché come sapete la DJI Fly parla adesso mi alzo un attimo così mi vedete da lì eccolo qui ciao ragazzi ciao <ride> fantastico comunque eh, la cosa bella che quando la DJI Fly parla come sapete si sente nello smartphone ma essendo trasmesso in televisione eh, si sente dagli autoparlanti della tv, quindi è strepitoso in tutto. Adesso però, ragazzi, divertiamoci un attimo. Quindi eh, saliamo di quota. Wow, <ride> è fantastico. Ovviamente è un volo easy, eh, perché sono eh, praticamente in zona abitata. Quindi non ci faremo niente di straordinario, ma è solo per vedere come sarebbe gustarsi una cosa del genere in maxi schermo. Ed è strepitoso, strepitoso. <ride> Guardate che bello! È incredibile, è incredibile! Aspettate che mi, eh, adesso mi inquadro, così vi saluto, alzo un po' la telecamera... Ecco lì che mi vedete, mi vedete lì. Vado in impostazioni, foto e vado a cliccare una bella foto. Ne vado a cliccare un'altra. Che cagata allucinante, ragazzi! Però è bellissimo, cioè è assurdo! Perché vedere. Tutto il menu della DJI Fly lì, spero che dalla InstaGo 2 eh, riusciate a vedere bene perché non so che riflessi ci siano, ma è strepitoso! Strepitoso. Ragazzi, proviamo a fare un quick shot. Facciamo un droni eh, dove il drone si allontana da noi, eh, che secondo me è anche una bella immagine di quello che sto facendo, quindi entriamo nei quick shot, andiamo a selezionare droni, lasciamo 25 metri, selezioniamo il soggetto, perfetto, e diamo lo start sta per partire, guardatelo lì e guardatelo là, fantastico, Guarda. è bellissimo, sta cosa è stupidissima ma è di un divertimento incredibile. È bello perché poi il drone lo vedo che passa attraverso le piante perché comunque qua davanti è un frutteto, per la maggior parte le piante sono piante da frutto e ce n'è tantissime e lui ci sta passando in mezzo eh, perché comunque lo vedo a vista, quindi non sto rischiando particolarmente niente di eh, pericoloso. A questo punto, ragazzi, direi che però possiamo anche riatterrare. Adesso mi metto in posizione, quasi quasi mi scatto una foto stando così perfetto, scendiamo, mi allontano un pelo così la uso come fotocopertina del video, ok? calcolando che non vedo il landing vado un po' a occhio Vediamo, dovremmo esserci. Sono sul landing? Non lo so, spero, spero di sì, secondo me sì. Atterriamo. Perfetto, ho beccato il landing senza guardare. Eh perché non lo vedevo perché c'ho davanti il tavolino e la televisione, quindi non si vedeva, guardate i miei piedi, eh, strepitoso ragazzi, strepitoso, non lo so. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, lo so che è una roba inutile, quindi non scrivetemi la roba più inutile del mondo, non scrivetemi cose così, perché lo so anch'io, non è che sto dicendo wow, ho fatto l'invenzione della vita, una cosa utilissima, no, lo so, ma è sicuramente un'esperienza incredibile eh, pilotare un drone su una televisione da 47 pollici e poi fatto comunque col drone a vista e quindi in totale sicurezza e poi su una poltrona ragazzi di una comodità incredibile è eh, tanta tanta roba altro che stare in piedi eh, a fare i video no comodi è così che bisognerebbe fare i video con i droni stando comodi visto che adesso abbiamo la possibilità di volare e fare delle riprese in totale sicurezza e con dei droni incredibili ci mancherebbe una postazione del genere da portarsi addietro e mettersi comodi dove c'è dei panorami incredibili e volare sarebbe davvero pazzesco magari un giorno nel futuro eh, con degli schermi olografici potremmo avere delle postazioni trasportabili chi lo sa? Comunque ragazzi eh, questo come vi ho detto era solo un video stupidissimo però vi aspetto qua sotto nei commenti per la vostra opinione eh, condividete il video se secondo voi è un video che è divertente che vi è piaciuto che è assurdo ma magari comunque apprezzabile per quello che è l'idea se è così ragazzi mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove ho posto tante novità tante prime voli in fpv stampe 3d eh, tantissimi spoiler di quello che porto sul canale arriva su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità o una cagata come questa. Ciao e al prossimo video!